Serramenti in alluminio. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di abitazioni private e lo facciamo attraverso il sistema Bisacchi. Un serramento in alluminio è un serramento che viene utilizzato spesso nelle abitazioni private perché è un serramento di design un serramento con superficie in vista sottile e anche con la possibilità di, di farle sottilissime dalla parte esterna tutto vetro quindi senza vedere il profilo perché è un materiale molto resistente questa è una resistenza sia meccanica quindi mi permette di fare cose molto grandi sia di durata nel tempo chi sceglie un serramento in alluminio vuole fare una scelta e poi non, ci, non pensarci più per i prossimi 50 anni oppure uno che vuole un isolamento importante e a superfici grandi quindi ha bisogno di un seramento resistente perché deve tenere sul peso dei vetri e con un taglio termico fatto come si deve ecco perché i seramenti in alluminio è molto importante che abbiano il taglio termico quindi un isolamento nella parte centrale che separa l'alluminio dentro da quello fuori poi un'altra particolarità dell'infisso in alluminio è un infisso che può essere verniciato in tutte le tonalità lucide e opaca quindi tutti i colori dell'arcobaleno dal bianco al nero passando per tutto quello che c'è nel mezzo e può essere anche di colorazioni diverse tra l'interno e l'esterno. Può essere magari una, una soluzione importante quando sono obbligato esternamente da un vincolo paesaggistico o magari dal colore de, del, dell'abitazione di fianco o se si tratta magari di un complesso residenziale da tutte le altre abitazioni. Di fuori faccio il colore che sono obbligato, dentro faccio quello che mi piace. Oppure posso fare delle verniciature a effetto legno o posso fare delle ossidazioni, che sono dei tipi di trattamenti che sono specifici e nascono solo per gli edifici in alluminio e permette una durata ancora superiore cioè praticamente diventa un infisso eterno per riuscire a capire meglio qual è il tipo di infisso corretto e come deve essere posato e garantito è importante fare una consulenza prima di acquistare gli infissi per questo ho creato il servizio di consulenza con Sistema Bisacchi puoi trovare le informazioni su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video